Ciao, sono Marco, sono a passeggio in questo posto fantastico insieme al fedele amico a quattro zampe che con buone probabilità avete appena visto anche perché ci ha raggiunto testè. È una mattina meravigliosa e voglio condividere con te un pensiero scaturito dalla lettura di un libro molto bello fatto da Max Formisano ed è Produttività al 300%. Il pensiero che ne è derivato è legato a quelle persone che sperano in un domani migliore senza poi fare qualche cosa per poterlo ottenere o meglio al massimo quello che fanno queste persone sperano in un colpo di fortuna eh, che gli consenta di elevare il proprio stile di vita che poi è quello che uno desidera è quello che uno immagina come futuro migliore il pensiero è legato appunto a una qualcosa che ho, scritto, che ho letto lì nel libro ed è che ottieni un livello di vita, te lo, te lo sintetizzo così, ottieni un miglioramento della tua vita nel momento in cui prendi una decisione, non attraverso una botta di culo è la verità questa qui è veramente la verità tutto è legato ad una decisione di quello che vuoi raggiungere e di quello che vuoi ottenere fin tanto che rimani legato a quello che tu non vuoi rimarrai legato a quel che non vuoi quindi devi lanciarti e rimanere legato a quello che vuoi lanciarti in avanti e puntare a qualche cosa non cercare di evitare qualche cosa e soprattutto tutto questo progresso deve avvenire attraverso una decisione e non attraverso la speranza di una botta di culo che nel 99,999% ,99 dei casi non avviene mai. Ci vuole una decisione e un'azione massiva legata a quella decisione. Bene, spero di esserti stato utile con questo mio breve video mattutino insieme al fedele amico a quattro zampe. Continuiamo la nostra passeggiata e... Magari facciamo anche un po' di corsetta questa mattina. Non mi resta che salutarti prima che il mio abbraccio possa essere un po' troppo sudato. Ciao!